Questa playlist contiene un insieme di video tutorial concentrati sulle funzionalità di Vic Booking, il sistema di booking che noi prediligiamo e consigliamo ai nostri clienti. Si tratta di un sistema di booking interno al tuo sito web, Unibe Independent Booking Engine, cioè un sistema installato direttamente sul tuo sito web, che sia realizzato con Joomla o con WordPress. I vantaggi di avere un sistema di booking interno sono davvero tanti. Innanzitutto l'utente in fase di prenotazione non viene reindirizzato su una nuova piattaforma, quindi non cambia l'esperienza di navigazione. Tutti i dati dei tuoi clienti rimangono a te perché sono memorizzati internamente al tuo sito web. Non hai commissioni da riconoscere ad aziende terze per le prenotazioni e l'unico costo è quello di un canone annuo fisso che dipende dal numero di stanze che metti a disposizione. È inoltre un sistema che ci permette di suddividere le stanze e le camere a seconda delle caratteristiche. Ci permette di inserire all'interno di ogni stanza una fotogallery, dei video, una descrizione, le caratteristiche di ogni stanza, le condizioni di vendita, il calendario delle prenotazioni. Ci permette di abbinare alle prenotazioni anche dei servizi ulteriori, come ad esempio escursioni, massaggi, cene, esperienze di ogni tipo. Ci offre inoltre la possibilità di gestire in maniera diretta, quindi direttamente dal nostro sito, tutte le prenotazioni. Poi, una volta collegato ad un channel manager, nel caso ne avessimo la necessità, ci dà la possibilità di sincronizzare eventuali altri canali. Questo evita in maniera assoluta il rischio di un overbooking. Il sito web quindi diventa il punto operativo attraverso il quale noi possiamo lavorare fissando prezzi, inserendo prenotazioni, indicando le disponibilità, le offerte speciali, i coupon, e così via. Poi, con un sistema di sincronizzazione, possiamo inviare, con delle azioni immediate e massive, agli altri canali Tutte le specifiche che abbiamo inserito nel nostro sito. Infine abbiamo anche la possibilità di utilizzare questo sistema attraverso un'applicazione mobile sul nostro smartphone. Quindi possiamo gestire il nostro B&B, il nostro hotel, le nostre camere attraverso il nostro smartphone direttamente con una semplicissima applicazione che ci permette di fare tutto, inserire prenotazioni, ricevere prenotazioni, cambiare le caratteristiche di una camera, le tariffe e così via. Se sei interessato a questo sistema di booking, se vuoi informazioni su come funziona nei commenti sotto il video trovi il modo di contattarci. Buona visione!